in questo tutorial vediamo come funziona Titanpad. Che questa è la sua home page eh, l'indirizzo è detto all'italiana titanpad.com è un'applicazione gratuita che ci permette come è scritto qui um, di creare documenti, di condividerli con altre persone, per esempio con i nostri studenti e eh, proporre, per esempio, attività di scrittura collaborativa su un qualunque tema, su un qualunque argomento. È possibile iniziare a utilizzarla immediatamente senza registrarsi, così come invece è possibile crearsi un account. Um, se si crea un account, uh, l'opzione che abbiamo in più è di um, proteggere i nostri documenti uh, inserendo una password. Se invece la utilizziamo come facciamo adesso come utenti anonimi, quindi senza registrarci, il nostro, il nostro documento sarà pubblico a patto di conoscerne il link quando entriamo vediamo che c'è un messaggio di benvenuto e c'è un link con alcune mh, indicazioni su quanto tempo verrà conservato il nostro documento nel cloud ma l'ho aperto in un'altra scheda adesso lo leggiamo dopo eh, qui posso immediatamente per esempio se ho deciso di proporre eh, l'attività che preveda di ehm, ricostruire tutti i passaggi necessari a condurre uno studio di funzione ehm, scrivo il titolo vedo che viene evidenziato in rosa che è il colore che è stato attribuito casualmente ne ho a disposizione 8 quindi posso anche cambiarlo qui posso scrivere con che nome essere identificato all'interno del documento Posso poi editare in qualche modo con i soliti strumenti, basic, diciamo, eh, il testo che, che scrivo. Questo pulsante serve a disattivare eh, questa funzionalità del. Um, dell'ottenere colori diversi associati a, ognuno, a ogni singolo eh, collaboratore. Chiaramente ne ha 8 soltanto, quindi se i collaboratori fossero di più ci saranno dei colori che si ripetono, ma comunque al di là del colore ogni collaboratore è identificato da un nome. E poi ci sono i pulsanti per annullare o ripetere l'ultima azione. Um, vediamo subito come si condivide si clicca sul pulsante share this pad eh, abbiamo il link e mh, facciamo in modo di comunicare il link eh, ai nostri studenti tramite eh, mail mettendolo sulla classe virtuale creando un QR code al momento non ha importanza come adesso io lo copio e eh, vado ad aprire un secondo browser eh, in modo tale da simulare un secondo utente. Allora lo mettiamo qua, vado quindi a incollare l'indirizzo e immediatamente, come vedete, entro eh, all'interno dello stesso documento. Il colore che è attribuito a questo secondo utente è il viola e anche questo secondo utente potrà cambiare il suo nome, potrà cambiare il colore, eccetera e potrà fare tutto quello che può fare il creatore del documento quindi, per esempio, iniziare eh, a scrivere qualcosa dominio um, okay. E vedete che la visualizzazione è veramente simultanea abbiamo a disposizione poi anche una chat mh, dove possiamo inserire comunicazioni utili alla stesura del documento ma che non devono comparire nel documento quindi adesso lasciamo perdere che c'è un refuso, non ho voglia di correggerlo ok mm, questo pulsante eh, questo icona con sul floppy disk significa ovviamente salva ma come mm, vedete dall'etichetta che compare come suggerimento vuol dire salvare questa revisione cioè questo punto questa versione del documento perché chiaramente poi con le modifiche ehm, le, il documento eh, cambia ma è sempre possibile tornare a una versione precedente um, quindi ogni volta che si vuole fissare un momento del documento, fargli una fotografia è utile eh, cliccare su questo pulsante uh, vi faccio vedere quando si clicca qua su revisioni salvate risulta che c'è una Uh, revisione salvata 4 secondi fa da me, by prof. Ok, uh, supponiamo che adesso l'insegnante si inserisca e voglia aggiungere qualcosa, quindi um, per esempio così e a questo punto voglio salvare un'altra revisione e quindi se vado qua troverò due punti del documento salvati ai quali potrò tornare vedete qua c'è scritto view vuol dire fammi vedere com'era il documento ehm, al momento della, del primo salvataggio e altrimenti se voglio posso anche fare restore quindi mi ripristina il documento a questo livello qui a livello della revisione 1 altra cosa utile può essere eh, questa funzionalità il time slider che adesso allargo di nuovo se no non si vede bene che mi permette di ricostruire tutta l'evoluzione del documento eh, passo passo come se fosse un video vedete Okay. e le stelline stanno a indicare i punti in cui eh, sono state salvate le revisioni. Cosa possiamo poi fare? Possiamo um, disattivare la funzione mh, appunto, che dicevamo prima del, di colorare diversamente i contributi dei singoli collaboratori. Che differenza c'è con questo? Qui, proprio già dall'inizio, se io la disattivo, me li toglie. Eh, però può essere che durante la stesura di un documento sia utile individuare i singoli contributi a chi sono dovuti. Poi magari vogliamo invece salvare il documento, stamparlo e non vogliamo che ci siano tutti questi colori. In quel caso allora andiamo a toglierli con questo pulsante. Possiamo avere o meno le linee numerate. E poi cambiare il font. Abbiamo due possibilità, questo oppure questo. Altrimenti altra cosa che possiamo fare è ehm, caricare un file. Attenzione che quando si carica un file tutte le cose che sono state eventualmente scritte prima ehm, si cancellano. Il test, I file che posso caricare sono file di testo, pagine web, quindi html, word o rtf, rich test format. Oppure invece che importarlo posso esportarlo, il documento che ho creato come pagina web, testo, oppure un file all'interno del quale è salvato il link al nostro pad in word, in pdf o in open document vediamo adesso quanto tempo vengono eh, conservati i nostri documenti quando li abbiamo creati come utenti ehm, quando abbiamo creato i documenti eh, qui c'è scritto che se il nostro pad ha meno di 20 revisioni, le revisioni sono le stelline che abbiamo visto prima quando salviamo e infatti c'è scritto qui guardare sul time slider eh, per vedere quante sono se ne ha meno di 20 verrà cancellato dopo due settimane dall'ultimo accesso meno di 50 dopo due mesi dall'ultimo accesso per tutti gli altri quindi chi, chi non ne ha meno di 50 quindi quelli che hanno da 50 revisioni in su dopo 12 mesi dall'ultimo accesso eh, questo riguarda invece chi ha creato un account, quindi ha un, un sottodominio privato. Eh, se non si accede per più di due anni vengono cancellati i documenti.